Ciao ragazzi, di nuovo insieme, parte 2 del, diciamo, dell'argomento come improvvisare, quali sono tutte le possibilità che abbiamo per improvvisare su un accordo minore. Se non avete visto la prima parte, non continuate, date un occhio, questo link. Eh, abbiamo visto eh, le, le principali eh, scale, eccetera, che si possono utilizzare su un tappeto minore, in, caso, in questo caso si bemol, minore, e eh, quindi a scala blues, eh, varie note eh, che danno colore eh, alla nostra improvvisazione, eccetera, eccetera. Voglio far vedere oggi, quindi questo è il secondo di tre eh, video dedicati, eh, oggi voglio far vedere dei trucchettini, cioè i trucchettini che utilizzo io, eh, cioè sono un'infinità per cambiare un po' eh, colore per avere nuove idee soprattutto quando un accordo persiste per molte battute quindi io rimarrei in si bemolle minore che abbiamo visto nel primo video si bemolle minore 7 no? si bemolle minore quindi l'arpeggio eh, vorrei vedere l'arpeggio eh, Minore settima, su, quindi Si bemolle minore settima, abbiamo tonica, terza minore, quinta, settima minore e ottava, e volendo ci si mette anche la nona che è Do naturale. Comunque, eh, quando io ho da improvvisare appunto su un, un accordo eh, minore che persiste, una delle idee, una de, uno dei famosi trucchetti che vi dicevo prima è quello di suonare eh, lo stesso arpeggio, quindi minore settima, pari pari, eh, una quarta sopra. Cosa vuol dire? Se io sono in si bemolle, la quarta è mi bemolle, quindi suono mi bemolle, minore settima. Andiamo a vedere. Mi bemolle, Sol bemolle, si bemolle e re bemolle. Quindi sto suonando gli diciamo, eh, intervalli relativi al mio accordo quindi al si bemolle minore sto suonando la quarta mi bemolle la sesta minore che è eh, sol bemolle la tonica si bemolle e la terza minore che è il re bemolle Quarta, sesta minore, tonica, terza minore. Quindi il colore di questo arpeggio, la nota più caratteristica la sesta minore, quindi eh, mi dà il colore classico del de modo eoleo. Ecco che qui si torna un po' all'ampio discorso che ho fatto nel mio corso di armonia, link, dove spiegavo qual è uno dei tanti sistemi per capire bene il colore di ogni scala modale. Attenzione! Quindi, se vi interessa, ovviamente, eh, un bel manualone eh, dove ho affrontato tutti questi argomenti con esempi pratici. Quindi, il colore di questa sostituzione, chiamiamola così, è l'eolio. Quindi, alla quarta, abbiamo sesta minore quindi personalmente il mio preferito c'è cioè chi mi lincerà. perché ovviamente tanti preferiscono sesta maggiore sull'accordo minore però gusti sono gusti eh, lo diceva anche quello che eh, si leccava Carzini quindi eh, gusti sono gusti comunque eh, altro consiglio, altro trucchettino che utilizzo meno però è un'idea in più eh, non fa mai male, è quello di utilizzare lo stesso arpeggio quindi minore settima una quinta sopra ok quindi si bemolle fa fa minore settima quindi avrò fa la bemolle do mi bemolle che relativi al si bemolle minore sono la quinta la settima minore la nona maggiore e l'undicesima quindi la quarta di nuovo quarta giusta fa è la quinta la bemolle la settima minore do naturale è la seconda maggiore e mi bemolle la quarta giusta quindi questa è la seconda possibilità Ce ne sono molte altre ovviamente, ad esempio quella di suonare eh, l'arpeggio, una seconda maggiore sopra, quindi sarebbe Do, eh, Do minore settima, e ecco che abbiamo il colore del, del dorico in questo caso, che okay? abbiamo Do, Mi bemolle, Sol naturale, ecco che è la sesta maggiore di Si bemolle, e Si bemolle. Eh, poi, come agire? Quindi, uno dei, diciamo, dei cliché che utilizzano tantissimi musicisti, di eh, tutti i generi musicali comunque, è quello di crearsi una frase, eh, diciamo una frase sull'accordo eh, di base, quindi si bemolle, e trasportarla eh, con una di queste... Sostituzione appunto tra virgolette, la stessa frase, quindi trasportarla in un'altra, diciamo, tonalità. Vediamo: eh, parto Bb, quindi sto sulle note dell'arpeggio di Bb minore settima parto dalla nona, ma perdonatemi. È questa quindi sono partito appunto dalla nona, slide sulla terza minore, quinta, ottava, terza minore, l'ottava sopra, quinta di nuovo, settima minore, forse non mi ricordo male, devo mettere indietro il video, si sì, ho fatto un salto sulla terza minore, eh, all'ottava ancora su, Cado su, sulla tonica settimo. o lo prendo uh, vediamo non mi basta tasti quindi lo devo andare a prendere un pochino più giù uh. sentito così dire giustamente cavolo è, eh. però ora metto la, la base e si sentirà la differenza quindi del colore Io non ho fatto altro che trasportare la stessa identica cosa eh, una, una quarta sopra, all'ottava sotto però Faccio la stessa cosa sul, sulla seconda sostituzione che abbiamo detto, quindi fa minore settima. Mi verrebbe... Anzi, scritto metto la base e andiamo a sentire come suonano con appunto il tappeto con l'armonia sotto si bemolle minore il nostro tappeto ok vedete il colore molto cupo molto triste allora andiamo a suonare la nostra frasettina <ride> molto semplice quella originaria quindi in si bemolle Andiamo a vedere il Mi bemolle, andiamo a sentire come suona. in Fa a minore settimo. A questo punto, quando ho immagazzinato un po' le sonorità e ho scelto quelle che mi piacciono di più, posso andare a mescolare frammenti o, frase o la frase intera eh, di due arpeggi, ad esempio a me piace molto quello di Mi bemolle, quindi la sostituzione, eh, sostituzione sul quarto, quindi posso mescolare, diciamo, o la frase di Si bemolle con quella di Mi bemolle. Quindi, ad esempio, ehm, si bemolle minore settima con mi bemolle minore settima, oppure ehm, come dicevo prima si bemolle minore 7 con fa minore 7 più dicendo quindi queste sono quale, eh, altre eh, idee che, e altri diciamo, esperienti che utilizzo io nell'improvvisazione su un accordo minore però ce ne sono talmente tanti che poi eh, dovete trovare quelli che vi piacciono e che vi funzionano di più a voi poi eh, va sempre anche in base al contesto e a tante altre cose altri quindi vado a improvvisare qualcosa utilizzando si bemolle e mi bemolle vediamo che succede che combino e poi ragazzi ci vediamo al prossimo video Bye. Mm -hmm.